su questo video vedremo le domande C e D ho fatto una piccola modifica sulla domanda C per vedere più possibili casi allora per C1 calcolare la dimensione di V più W e per C2 calcolare la base e la dimensione del sottospazio V più W andiamo a calcolare C1 La dimensione di V più W. Questo, su questo possiamo rispondere subito usando la formula di Grassmann. Perché sappiamo già dalle domande precedenti che la dimensione di V è 2 e di W è anche 2. La dimensione dell'intersezione è 1. Allora, cosa ci dice la formula di Grasman? Che la dimensione di V più v uguale dimensione di V più la dimensione di W meno la dimensione dell'intersezione. abbiamo tutto, la dimensione di v è 2, la dimensione di w è 2 e la dimensione dell'intersezione è 1 allora 2 più 2 meno 1 uguale 3 questa è la dimensione di v più w andiamo alla domanda c2 Trovare la base e la dimensione del sottospazio V più W. Come procediamo? Vediamo questa definizione. Una composizione dei due sottospazi U e W che fornisce un nuovo sottospazio è la cosiddetta somma, definita come l'insieme di tutti i vettori che sono somma U più W. Questa non è proprio la somma, però è l'insieme, lo vedremo, dei vettori U che appartiene a U e W che appartiene a W. Ad esempio, la somma di due rete distinte sempre basate dall'origine in R3 è il piano che lo contiene. Allora, cosa ci dice? Che U, al nostro caso V più W, è l'insieme dei vettori, che v appartiene a v e w appartiene a w questo non significa che dobbiamo fare la somma è semplicemente l'insieme prendiamo tutti i vettori e li mettiamo insieme cioè uguale con questo qua 1 0, meno 2 0, 1, meno 2 questo qua abbiamo già calcolato meno 2, 1, 0 meno 1, 0, 1 Allora, questo è l'insieme dei vettori di V più W. L'esercizio ci chiede di trovare una base. Sono i vettori linearmente indipendenti. Una base sono i vettori linearmente indipendenti. E come procediamo? Una volta che abbiamo vettori, per vedere se qualcuno è multiplo di un altro, Usiamo eh, useremo il metodo di Gauss. Allora scrivo i vettori. Scrivo il vettori come matrice. Allora, 1, 0, meno 2, 0 1, meno 2, meno 2, 1, 0, meno 1 0, 1. adesso devo applicare gauss qua c'è già uno zero devo fare 0 questi qua allora r3 diventa 2 r1 più r3 facciamo subito anche r4 r4 diventa r1 più r4 allora, facciamo un po' di spazio, R3, andiamo a calcolare R3, 2R1, cioè 2 per 1, 2, 2 per 0, 0, 2 per meno 2, meno 4, più R3, meno 2, 1, 0, 0, 1, meno 4 allora la prima rimane la stessa la seconda rimane la stessa la terza è questa qua 0, 1, meno 4 allora calcoliamo R4 R1, 1, 0 meno 2 più R4, meno 1 0 1, 0, 0, meno 2, più 1, meno 1, R4 diventata 0, 0 meno 1. atteso questo 1 qua deve diventare 0, come facciamo? possiamo fare tante mosse. o togliere la riga R3 da R2 direttamente o moltiplicare per esempio R2 con meno 1 e fare la somma con R3 allora diamo R3 diventa meno R2 più R3 meno R due, zero, meno uno, meno per meno due, due, più R tre, zero, uno, meno quattro. Allora, zero, meno uno, più uno, zero, più due, meno quattro, meno due. Questo è lo stesso, anche questo R3 è diventata 0,0 meno 2 R4 la stessa. Qua si vede subito che la terza riga è il doppio della quarta riga. Come procediamo? Allora, vado a moltiplicare la terza riga con meno un mezzo così mi diventa questa 1 la tolgo dalla quarta allora R4 diventa meno un mezzo R3 più R4 allora facciamo un po' di spazio abbiamo 0 R tre diventa zero zero uno. R quattro zero zero meno uno. Questo diventa il vettore nullo. Allora lo scriviamo. Uno zero meno due, zero uno meno 2 0 0 meno 2, il vettore nulla. Allora, qua come dobbiamo rispondere? Che una base di V più W uguale con i vettori linearmente indipendenti, che sono questi qua, 1 0, meno 2, 0, 1, meno 2 0, 0, meno 2 e la dimensione è 1, 2, 3 ho tre vettori sulla mia base allora dv più w uguale 3 come abbiamo trovato prima con la formula di Grassmann Adesso andiamo a vedere la domanda di trovare se vale la somma diretta di v e w, se uguale con R3, cioè se v w uguale con R3, cioè se v e w uguale con 3, perché su R3 ci sono tre elementi. Se ci diceva R4 sarebbe uguale con 4. Allora, come procediamo? Abbiamo questa definizione. Due sottospazi U e W sono in somma diretta se l'intersezione è il vettore nullo, cioè la dimensione dell'intersezione è 0. Poi, se inoltre V uguale U più W, si dice che V si decompone in somma diretta di U e W e si scrive V uguale U somma diretta di con W. Allora, questa V è semplicemente la dimensione del sottospazio, al nostro caso R3 che è uguale con 3 cioè al nostro caso dobbiamo dimostrare che la somma diretta è uguale a 3 allora cosa abbiamo qua abbiamo trovato alla domanda B che la dimensione dell'intersezione è 1 che è diverso da 0 Qua possiamo rispondere subito che la somma di diretta non c'è. Non esiste perché la dimensione dell'intersezione è diversa da zero. Per adesso è tutto ragazzi, spero che vi è stato chiaro. Seguitemi sui social per non perdere i prossimi video. E sotto di ogni video metto in formato PDF ogni esercizio. Lo potete scaricare. Ci sentiamo al prossimo video. A presto. Ciao.